Sto registrando? Sì. Ciao a tutti ragazzi sono Dani 26 Oggi vi mostrerò diciamo essendo che io ho due monitor sulla mia scrivania vi volevo mostrare un monitor che questo è un Benku. Non so bene il numero. Vabbè sta di fatto che vi volevo fare la recensione. Mm, eh, quindi spero che vi piaccia. Vi lascio alla sigla e noi ci vediamo dopo. subito notiamo se guardiamo in alto il loghino benchio poi sotto mi allontano un po' notiamo tutti i pulsanti adesso è staccato tutta la corrente un punto di domanda spagnolo notiamo perché è la testa in giù poi dietro mm, ovviamente sono, non sono pulsanti normali cioè anche se schiaccio aspettate un secondo tac vedete questo vedete non si schiaccia sono diciamo a touch questo c'è comunque adesso ve li faccio vedere un po' più da vicino e questo è il tasto di accensione comunque questo è il tasto avanti poi questo qui è il leddino che indica se è acceso o spento invece non so se vedete qui c'è eh, uno speaker e qui c'è un altro invece nascostissimo qui sotto c'è un jack per le cuffie per ascoltare quello che sente il monitor dalle cuffie. Ora ci spostiamo sul retro. Sul retro si notano queste viti enormi. Vabbè, poi si nota questo logo BenQ. Vabbè, che premendolo viene. Forse se lo premo bene al centro, viene fuori. Ora ve lo faccio vedere meglio Sì ho la cover degli Iron eccolo dall'alto Praticamente sarebbe così Viene anche fuori Perché questo qui Anche il posto per l'SD Vabbè, adesso rimettiamo Tutto A posto E per farlo Abbiamo bisogno Ovviamente del nostro solito coperchietto Che è molto semplice è molto semplice rinficcarlo bisogna inficcarlo nei suoi binari qui, qui qui così e si spinge come avevamo fatto l'altra volta adesso vi faccio vedere gli input e gli output sotto allora qui abbiamo perché questo qua sarebbe diciamo per i tempi nostri perché questo era già un po' vecchiotto abbiamo L'ingresso audio, audio, la DVI. Che vabbè, perché questo monitor sarebbe comunque un monitor da HDMI, ehm, VGA, ehm, att attacco di alimentazione come dei computer nostri, non so se avete presente. Adesso ve, lo, ve ne porto uno DC out, non so cosa faccia. Perché non l'ho mai provato USB in... Adesso vi faccio vedere la chiave. La USB, perché non, non, era, non sono USB di tempi nostri. E qua ventilazioni. Ok. Adesso sto prendendo il cavo. Eh, mamma mia. Sì. Me lo sto ficcando, eccolo. Praticamente così. La era così, non so come si vede perché è un po' cato, ma sta di fatto che è, cioè se cercate USB vecchie lo trovate ok, un po' difficilino, però come potete vedere questa e poi ovviamente va attaccata al computer per farvi vedere le periferiche attaccate e niente... Questo era tutto, noi ci vediamo in un prossimo video.